La prima è di un ragazzo di Brindisi che nel 1971 stava alla Nino Costa di Torino e che era stato bocciato due anni quindi era ripetente per due volte e a un certo punto è capitato nella classe di Fiorenzo Alfieri e lo intervista Luigi Comincini quel bellissimo documentario riguardatelo tutti perché è straordinario i bambini e noi che ha voluto concludere l'ultima puntata all'imposta di Torino e questo ragazzo dice una cosa stupenda dice io prima non parlavo diciamo, cioè, perché, perché mi interrogavano ma io non sapevo parlare lui non sapeva bene l'italiano per questo è stato annunciato e dice qui mi trovo bene in questa classe perché più parlo e più trovo le parole fondamentale cioè, la più bella definizione di cosa è stato il tempo pieno a Torino in quegli anni. Dare la voce ai figli degli immigrati, che in queste barriere, come raccontava prima Maria Luisa, erano soprattutto abitate dai meridionali, che vivevano in condizioni anche spaventose, diciamo pure la realtà sociale, insomma. Allora, più parlo, più trovo le parole. E il primo motivo per cui io dico ci vuole un tempo scuola lungo, lungo, disteso in cui si possa ragionare, si possa dialogare. Perché da una parte è vero quello che tu dici, bisogna fare i conti con, diciamo, gli strumenti del futuro, però dall'altra parte la scuola è anche un luogo di conservazione culturale. In questo senso, io, nella mia esperienza, leggere l'Odissea in terza elementare è una delle più belle cose che esiste. I bambini impazziscono non aspettano che quel momento, sono felici di leggere un intero libro per un anno. Dico lo di sé, ma può essere un'altra cosa. Dico quello perché l'ho fatto io, insomma, quindi ce l'ho presente di che cosa succede. Allora, il bisogno di narrazione è strutturalmente umano. Diciamo, è, è sempre in Fiorenzo Alfieri cita Brunner e dice dare significato alle cose noi umani lo facciamo attraverso l'invenzione di storie, il racconto di storie. Allora, la lettura come la lettura adulta in questo caso con i bambini piccoli, anche nella scuola dell'infanzia, penso che sia qualcosa che a scuola bisogna fare. Bisogna fare con i libri. Perché? Perché se c'è da una parte, adesso non sapevo questa cosa diagonale, non la sapevo, <ride> comunque ci può essere diciamo questo modo... Rapsodico, di tirare fuori le notizie, di mescolare le immagini, i suoni e le parole. l'enorme capacità dei ragazzi, anch'io, ho il mio ultimo figlio, ha 16 anni, continuamente monta musiche, video, cioè diciamo ha un suo modo di rapportarsi alla comunicazione, sicuramente molto diverso dal nostro. Ma dall'altra parte io penso che la scuola debba anche essere testimone di qualcosa che appartiene alla tradizione umana. Non so come dire. Cioè le due cose, le due cose non, non devono essere una contro l'altra. Cioè, assolutamente. Perché esattamente le altre due citazioni erano queste. Una famosissima di Wittgenstein che dice noi non possiamo pensare al di là delle parole che conosciamo e questo pone un problema di democrazia. Perché se noi non possiamo pensare al di là delle parole che conosciamo, la scuola deve essere un luogo di moltiplicazione delle parole. Se no non assolve la sua funzione. Deve essere un luogo in cui nuove parole e nuovi ragionamenti, perché le parole tu le apprendi e te le tieni con te, se diventano strumento, se ti servono, se le usi per dialogare, per, per, per articolare i tuoi, i tuoi pensieri. Il famoso laboratorio che diceva Maria Luisa prima, no? cioè non è che c'è un laboratorio di scienze, un laboratorio di arte, perché lì si usano dei materiali. Esiste un laboratorio linguistico che è quotidiano e costante, che vuol dire scavare nei testi, scavare nel nostro modo di ragionare, trascrivere, per esempio, non so, nella mia esperienza, una cosa fondamentale è restituire scritti i dialoghi orali che facciamo con i bambini. Io so che ogni volta che porto, restituisco ai bambini la bellezza, questo l'ho imparato al Movimento di Cooperazione Educativa dall'inizio, cioè facciamo una discussione, adesso si può registrare con qualsiasi strumento, io prima prendevo appunti o c'erano i magnetofoni, ma se tu a casa rileggi, risenti, riscrivi quello che hanno detto, innanzitutto è uno straordinario strumento per capire un po' di più i bambini con cui lavori. Perché ritorni un discorso. E se gli, gli, gli Batti al computer adesso e glieli stampi e gli dai, stai dando dignità al loro pensiero. Importanza. Qualcuno ha riletto quello che avete detto, quindi è una cosa importante. E senza sentire la dignità per il proprio pensiero, non c'è costruzione di conoscenza. Se uno pensa che le cose che, che dice non sono tanto importanti, nessuno le prende sul serio, smetterà di comunicarle, addirittura smetterà di pensarle, si affiderà ai pensieri degli altri, di chi è più forte, di chi è più capace. Allora, c'è un problema di democrazia in questo. E poi c'è questa frase, questa molto famosa, che, che è bella, insomma, tutti gli usi della parola a tutti, mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. È una frase di Gianni Rodari, della grammatica alla fantasia, famosissima, e anche lì pone il problema più parole possibili a tutti, cioè vuol dire è questo moltiplicare delle parole che è il moltiplicare della conoscenza. Però per entrare nel merito del questione tempo pieno, io volevo partire, io ogni tanto pubblico ovviamente, su Facebook, nei le cose che penso, le cose che, di cui mi appassiono e come parlo del tempo pieno e rivendico per me, per me una battaglia fondamentale di aumentare il tempo scuola uguale per tutti, tutta Italia subito arrivano messaggi che dicono ma la scuola così, se la raddoppiamo come detto, te se la raddoppiamo è un disastro perché dice sì ma quale tempo pieno? allora chiariamoci su questo perché io non posso accettare l'idea che siccome la scuola è brutta allora facciamone di meno non lo so non, mi sembra terribile questa idea cioè è un'idea della sconfitta cioè è l'idea che siccome la scuola è brutta e certe volte è brutta è vero è noiosa inutile, è inutile appesantisce i bambini no perché il tema è molto importante perché allora c'è un'idea in cui la mattina si fanno le cose hard diciamo, si fanno e si fanno pressanti, Perché ci sono tante cose da fare, c'è matematica, lingua, eccetera. E poi al pomeriggio chi è più ricco? C'ha lo sport, c'ha l'arte, c'ha i laboratori. Sport. Chi è più povero se ne sta a casa a rifare i compiti, perché chiaramente se tu fai poco orario la mattina, riempi i compiti dei ragazzini al pomeriggio, e lo sanno un sacco di famiglie. Questo. E questo mi sembra sommamente ingiusto, innanzitutto perché le, le case sono meno democratiche della scuola. Perché appunto c'è una casa piena di libri, c'è una casa in cui non, non, non ho mai visto un libro. No? Ricordate quando Zavattini diceva almeno un metro di libreria in ogni casa? No? Allora, il tema è che noi dobbiamo fare una scuola che, è giusto quello che ha detto il ministro, diciamo, per le differenze, però che riduca le disuguaglianze, le disparità. no? Noi Dobbiamo fare una scuola che, come dire che lavora al contrario, chi è più povero deve avere di più, assolutamente. Questo, dal punto di vista culturale, è fondamentale. Allora, io penso, almeno nella mia esperienza, che non sta bene separare gli apprendimenti duri, diciamo così, dal, dal teatro, dalla musica, dal, dall'espressione, dal corpo, perché è l'intreccio che dà il senso all'apprendere. Più linguaggi noi utilizziamo, e più siamo inclusivi, perché c'è il ragazzo che riuscirà meglio nel ritmo, c'è il ragazzo che riuscirà meglio dipingendo, c'è il ragazzo che riesce meglio quando parla, quando si esprime o quando scrive, e il gruppo classe, la comunità classe, per la quale c'è bisogno di tanto tempo per costruirla, si giova di queste differenze. Allora, io sono convinto che una classe disomogenea è migliore, si impara di più, ma è molto più faticoso, Molto più impegnativo anche da parte di noi, di noi insegnanti. Dobbiamo metterci in gioco. A me fa molta impressione l'idea che la fuga bianca, si chiama così: la fuga bianca, cioè il fatto che a Milano ci sono quasi il 50% di famiglie che non mandano i figli nella scuola dove dovrebbero mandarla vicino a casa. Perché? Perché evitano scuole con troppi stranieri, con troppi figli di immigrati. Questo è, oppure c'è questa. Pazzesca, diciamo, boom delle scuole parentali, che il Covid ha aumentato enormemente, proprio enormemente. È la sconfitta della società, secondo me è la sconfitta è la società, cioè la scuola parentale è, è l'idea. Io faccio scuola per i figli miei, ci mettiamo 3-4 amici e ci facciamo la nostra scuola. Ma pensate che angustia, cioè che idea stretta del mondo, no? Perché certo uno può essere insoddisfatto della scuola pubblica, ma dobbiamo tutti insieme lavorare per migliorare la scuola pubbliche, la scuola di tutti, la scuola della Costituzione, la scuola che rende possibile il colloquio tra chi ha provenienze diverse, storie familiari diverse. Se ci pensate, per uscire dalla propria nicchia antropologica, dalla propria famiglia, sono solo due strade, la scuola e la città, una città ricca di, di, di proposte, di proposte culturali, di, di iniziative, di luoghi di incontro, e una scuola capace di dialogare col territorio e ricca di, di iniziative. Perché io sono tanto affezionato al tempo pieno? Perché non mi va di fare la mattina la letteratura, e il pomeriggio il teatro. Io voglio fare il teatro dentro la letteratura. Io voglio manipolare, cioè fare la manipolazione per imparare la matematica. Cioè, diciamo, il corpo tutto intero deve stare dentro le discipline, attraversarle. Questo è il laboratorio di cui parlava Maria Luisa così, così con tanta passione, no? Perché l'ha vissuto, perché sa che, che quello è il modo... In due settimane fa, facendo un corso con un gruppo di insegnanti, mi capita molto di fare formazione, adesso sono in pensione, lavoravamo su, su questa domanda. La domanda era, quando è che gli uomini e come hanno fatto gli esseri umani a capire che la Terra, la terra era, una, era una palla? Quando è successo? Come hanno fatto? Pensando a cosa? E c'è tutta una storia, non vi dico la risposta. A un certo punto qualcuno ha detto, sì, è una sfera. Allora, la mia proposta agli insegnanti era trasformiamo questa conoscenza, io posso raccontare una storia, posso raccontare di, di Platone, di, di Pitagora, di Aristotele, che cosa ha fatto, poi Aristarco, vi racconto tutta la storia di come è andata questa, questa, questa vicenda per cui gli uomini a un certo punto si sono accorti di, di abitare su una palla, che non è una cosa normale. Ma se io vi racconto tutto questo, vi ho tolto metà della, della bellezza del gioco, io devo provare a trasformare questa domanda in un laboratorio. Questa è la grande ginnastica mentale che noi dobbiamo fare. Cioè trasformare le conoscenze, non in un racconto che io faccio e poi magari ti interrogo, no? ma in qualcosa che io posso manipolare, cercare di capire, cercare di, di, di, di, di costruire conoscenza insieme. Ovviamente questo implica molto lavoro da parte nostra, implica preparazione, implica sperimentazione implica cooperazione perché io prendo un'idea da, un, da una mia collega e ci provo anch'io a farlo no? allora tutto questo molto divertimento, molto divertimento molto divertimento perché io sto continuamente creando e ricreando cultura no? allora per concludere io ho fatto un piccolo elenco dei motivi per cui penso che il tempo pieno sia necessario ancora più oggi uno per abolire i compiti a casa che penso che almeno a tutte le elementari non ci abbia assolutamente senso già mi piacerebbe che fino alle 4 si facciano tante cose nella scuola e poi basta, poi uno gioca Va, ha un rapporto con i genitori o con i fratelli o con chiunque stia con lui libero, perché non è possibile che sono i ragazzini, che tra l'altro sono quelli che più fanno fatica, che stanno le ore perché non finiscono mai e non ci riescono, stanno lì un'ora e, e impazziscono le mamme poi purtroppo sempre le mamme che, che sono le segni. La seconda cosa è stata già detta ampiamente anche dal ministro che è la questione delle mense, siamo in un paese in cui c'è povertà assoluta, in ci sono ragazzini che hanno problemi di, di mangiare e più, penso, la cosa più democratica è mangiare a scuola, cioè che si possa mangiare, sia sì, un pasto garantito e sarebbe molto bello dal punto di vista ecologico ripensare le mense con chilometro zero, con il, tutte, le, con tutte le, le cose di cui si parla oggi, no? perché la mensa non deve essere un laboratorio per pensare che tipo di alimentazione e che varietà alimentare possiamo offrire ai bambini, quella è un grande, una grande questione ecologica, Se siamo un paese di obesi e di anoressici, cioè non, non dimentichiamolo, c'è un, un problema enorme rispetto al rapporto col cibo dei ragazzi e degli adolescenti. C'è il problema di mescolare il formale e l'informale, come diceva prima Alfina i saperi formali, e i saperi informali, perché i ragazzi è vero, corrono su alcune cose e vanno, cioè esplorano linguaggi che noi alcuni nemmeno li, li, li comprendiamo veramente. E, e la scuola deve essere un luogo di incontro tra questo, diciamo, tra, tra, tra la tradizione che non a cui non possiamo rinunciare, e tutto ciò che di nuovo portano i ragazzi. E questo comporta un colloquio, comporta un'attenzione reciproca per la quale ci vuole tempo la parola reciproco recus procus vuol dire faccio un passo indietro poi faccio un passo avanti ma prima c'è il passo indietro, recus cioè faccio spazio, cerco di capire chi è quello che sta di fronte a me e poi insieme facciamo questa sorta di danza che è il dialogo poi c'è il tema del, del ripensare alla scuola media perché la scuola media è il buco nero, diciamo, del sistema di istruzione mi piacerebbe che ci fosse un biennio si andasse per bienni prima seconda elementare, terza e quarta elementare poi ci fosse il biennio, quinta elementare e prima media nello stesso plesso nello stesso plesso ricordi che bisogna andare a scuola fino a 16 anni sì. e che vogliamo andare fino a 18 certo. e continuiamo a lasciare il buco della media non lo so la scuola media va ripensata ma ripensate secondo me a partire dal fatto che gli insegnanti della scuola media devono poter programmare insieme, devono poter avere come gli insegnanti elementari due ore a settimana in cui ragionano su quello che si fa. Deve essere per contratto questo. Io continuo, a per esempio, penso che sia assurdo che nell'istituto comprensivo chi lavora con i più piccoli lavora di più e guadagna di meno, chi lavora con i più grandi lavora un po' di meno e guadagna poco di più. Perché io penso che l'istituto comprensivo siamo tutti e abbiamo molto da insegnarci reciprocamente. Ma questo naturalmente è difficilissimo, ma mi piacerebbe arrivare a un punto in cui il contratto sia unico. C'è unico contratto in cui la formazione obbligatoria e la programmazione siano dentro l'orario di lavoro, dentro il contratto. Poi c'è la questione naturalmente del rapporto con la città, è stato detto, quindi non mi ripeto: assolutamente fondamentale una scuola che sia aperta alla città, e poi il, il problema diciamo di immaginare cambiare radicalmente lo spazio della scuola, insomma, gli spazi educativi. Ci sono molte esperienze su questo interessanti, ma bisogna farne molte di più. Io sogno che attorno a ogni scuola ci sia un'isola pedonale, per esempio, che ci sia, si possa uscire fuori. Ci sta tra l'altro nel, nel nuovo contratto, nel, no, no, contratto nel, nel nuovo codice stradale, si parla di aree scolastiche e sarebbe bello che fossero liberate le automobili perché fossero il luogo dove i bambini escono e, e questa permeabilità tra scuola e città fosse anche fisicamente eh, data da, dai comuni che fa, facciano delle politiche dirigenti su questo dobbiamo piantare miliardi di alberi ecco, cominciamo a piantarli intorno alle scuole diciamo così. togliamo il, come si diceva nel maggio 68 togliamo il pavè e sotto ci sta la terra e' una bellissima, anche questa è una citazione di, di Fiorenzo Alfieri, eh, in cui lui dice l'unico modo per eh, diciamo, superare il ghetto di quartieri a rischio, di quartieri eh, difficili, insomma, quelli di cui si parla continuamente, insomma, delle periferie, delle grandi città o delle aree interne, è fare lì le scuole più belle fare lì le scuole più ricche le scuole che ricercano meglio e lui racconta questo episodio che alla Nino Costa eh, negli anni 70 le famiglie borghesi illuminate del centro di Torino portavano i figli fino in periferia perché gli faceva piacere portarli nella scuola di Fiorenzo e di tutte, sì, di tutte voi insomma. allora quest'idea che si deve compensare anche della moglie di sì sì di eh, certo c'era un gruppo, ovviamente, di sperimentazione molto forte qui, come, come ha detto Maria Luisa prima che cominciassimo questo incontro, ha detto, noi eravamo colti, studiavamo di non sapevamo le che è una cosa importantissima, gli insegnanti devono essere colti, devono desiderare tutta la vita ricercare, cioè un insegnante che non ricerca è un insegnante come se non avesse i polmoni, insomma non, non funziona, e, e questo è molto importante. E allora l'idea di combattere la disuguaglianza, con la qualità delle scuole nei posti dove c'è meno qualità culturale, diciamo così, una rigenerazione culturale urbana è fondamentale, perché questo può aiutare anche le scuole a crescere. Grazie.